La povertà e la miseria di quei bambini in tutta Italia non ci hanno fatto dormire la notte né. E fu così che nel piccolo ufficio della stufa rossa noi donne decidemmo di fare qualcosa.